Una vita, anticipazioni spagnole, un legame spezzato. Anticipazioni una vita, puntate spagnole, triste epilogo per Elvira. Un nuovo amore tormentato colorerà presto le trame di una vita. Le anticipazioni spagnole della Sop svelano che il pubblico di Canale 5 saluterà presto Mauro e Teresa. Il posto dei due beniamini della telenovela Sv verrà presto preso da Elvira Valverde, una ragazza proveniente da una giata famiglia che arriverà ad Acacias 38 insieme al padre Arturo, e Simon, figlio segreto di Susanna. I due ragazzi. Come mostrato dalle puntate spagnole di Una vita, si innamoreranno. La loro unione sarà però ostacolata da Arturo, che non vedrà di buon occhio la relazione della figlia con un ragazzo di umili origini. A mettere i bastoni tra le ruote a Elvira e Simon ci sarà anche un terribile incidente. La figlia di Arturo Valverde verrà creduta morta. In realtà Elvira ricomparirà ad Acacias 38, ma non farà in tempo ad evitare le nozze dell'amato con Adela. Proprio come per Mauro e Teresa, anche l'amore di Elvira e Simon sarà ostacolato da un matrimonio non voluto. La giovane Valverde cercherà di fuggire dal padre e verrà aiutata proprio da Simon e Adela. I giovani sposi studieranno un piano per far scappare Elvira. Una vita, episodi spagnoli, Rosina aspetta una bambino da Liberto. Le anticipazioni spagnole di una vita svelano che Elvira si rifiuterà di scappare e lasciare a Caccias 38. La novità farà tremare Adela. La giovane inizierà a temere che il marito possa tornare di nuovo con Elvira. Cosa deciderà di fare Simon?. Il giovane continuerà ad essere fedele alla moglie oppure cadrà tra le braccia della Valverde? Nel frattempo le puntate straniere di Una vita regaleranno un altro colpo di scena al pubblico attendo di Canale 5 che riguarderà Rosina. La vedova di Maximiliano scoprirà di essere incinta di Liberto. Dopo la terribile notizia a Una vita arrivata per un personaggio della soap, Rosina inizierà ad accusare i primi sintomi della gravidanza. Nausea e giramenti di testa faranno preoccupare Liberto che penserà al peggio. Nel frattempo Blanca, la figlia di Ursula, sarà divisa tra Samuel e Diego, i figli di Aldai. La giovane si fidanzerà ben presto con Diego. Le condizioni di salute di Samuel però impensieriranno il fratello. Diego spingerà così lamata a sposare Samuel. Blanca ubbidirà al volere dell'amato? Sposerà veramente Samuel? L'appuntamento perciò con gli intrecci e le pene d'amore di una vita è da lunedì al sabato, dalle 14.10 alle 14.45, su canale 5 subito dopo la puntata di Beautiful.